cosa si fa a quel materasso in camera? Pensavo di farne un pezzo di arredamento o perlomeno un pezzo di design mm. per rendere più ricca la volumetria di questo posto sennò è un po' troppo scontata e legata alle quattro pareti invece un elemento morbido non ortogonale, ti può forse aiutare insomma un po' a svecchiare Uh, ma questa sarebbe l'installazione definitiva? Eh? No, non è definitiva, proprio perché è qualcosa di contemporaneo, quindi come noi non è mai fisso, definitivo. Um, Mettiamo sul muro? Cioè, puoi fare così, e <ride> voilà. Già ha cambiato... È già una funzione diversa. Vedi se anche si la si superficie usare. che è cambiante, cambia anche, no? Esatto, rispetto. Poi la superficie in un certo grado.